Ok, allora iniziamo l'esercitazione di oggi, ehm, devo solo informarvi che sul, sul sito ho provato a predisporre il calendario delle prossime lezioni, visto che poi questi giorni magari ci vede così frequentemente perché qualcuno di voi ha l'abitudine di scappare prima della fine delle lezioni quindi queste sono le lezioni che si mancano prima della pausa di Natale oggi facciamo le citazioni sui KPI quindi prendiamo i nostri due esercizi il tuber e il chip le proviamo a ragionarci martedì ci sarà ancora un laboratorio poi il corso prevede 12 laboratori più uno finale che di fatto è una simulazione d'esame fatta in laboratorio, eh, che sarà ovviamente l'ultimo martedì del corso il 12 gennaio. Perdiamo, tra virgolette, le un laboratorio, allora io lo vorrei recuperare nelle ore che abbiamo in aula. Tanto il laboratorio sui KPI si tratta essenzialmente di, lavorare, di fare una tabella, quindi si può lavorare benissimo su carta, non abbiamo bisogno del computer. Quindi le due esercitazioni pratiche sui KPI saranno una a martedì 22, Dicembre, e l'altra il 7 gennaio, freschi freschi, a rientro il giovedì, in quest'aula eh, la usiamo come ore di laboratorio, quindi vi do il testo di esercizione, o portate il PC, invece che però la, la rete qua non è un granché, magari ve la stampate il giorno prima, il testo, e qua lavoriamo come fossimo in laboratorio essenzialmente. Okay? Quindi voi lavorate, girando tra i banchi, si risponde alla domanda, eccetera quindi in questo modo riusciamo a recuperare quel martedì che abbiamo perso a causa essenzialmente dell'autolicenza tutte le altre ore le usiamo per fare esercizi d'esame risolvere esercizi corrispondenti ai testi d'esame degli anni precedenti Ok? quindi questo è ciò che ci separa dalla fine del corso cose nuove non, non ne facciamo più ok oggi però ci dobbiamo occupare di KPI e quali sono gli strumenti beh da un lato eh, facciamo riferimento sempre a quella mappa concettuale che ci riassume essenzialmente i tipi di KPI che si possono definire in generale su qualunque tipo di processo. Questa è un po' la nostra guida che ci dà le tipologie, le chiameremo tra un attimo le categorie di KPI che è possibile definire. Un secondo strumento è come uno schema, un modello, un template di come definiamo questi singoli template. Allora questo schema noi abbiamo provato a sintetizzarlo in un file Excel, che adesso zoom, zoomeremo avanti e indietro per riuscire a vedere, che contiene le, i campi, le colonne corrispondenti ai campi che abbiamo definito la volta scorsa. Ricordate che c'era una slide, vi ho detto questi sono i campi che ci interessano. Quindi la categoria, categoria fa riferimento a questo schema. Quindi come categoria potremmo dire produttività, ad esempio, eh? oppure per essere più chiari, efficienza barra produttività, oppure generale barra volume di ingresso, oppure qualità barra conformità, cose di questo genere. No? Una di queste macro categorie la indichiamo qui. Quindi in qualche modo specificare la categoria colloca il nostro KPI in un determinato punto della mappa dei possibili indicatori. Poi avremo la descrizione, lo scopo, cioè che cosa vogliamo misurare, a no? che cosa ci serve misurare questo KPI e un simbolo, un nome, un nome breve, un simbolo. Questo serve soprattutto per potervi fare riferimento in altre formule, no? un nome breve da utilizzare. Poi il succo del KPI ovviamente è la parte di definizione e la parte di fonte. La no, fonte l'ha già parlato estensivamente martedì, ma dobbiamo essere sicuri di convincere no? chi legge questo che noi siamo in grado di misurarlo questo questo che è il chiave, indicatore. e quindi di dire dove andiamo a raccogliere i dati che vogliamo misurare e in che modo in che mentre invece la parte di definizione eh, consiste di una serie di, di campi a sua volta questa è la definizione formale no? del calcolo che va fatto quindi abbiamo un metodo di calcolo quindi la descrizione, se vogliamo, sintetica a parole di come ottengo il risultato che voglio, la descrizione più formale, sotto forma di formula, appunto, di calcolo, di passaggi, eh, l'interpretazione, l'interpretazione è la regola con la quale io devo confrontare i risultati che ottengo rispetto a, rispetto a un obiettivo, rispetto a una soglia, rispetto al passato, eccetera, eccetera. E poi la scala una delle cinque scale di unità di misura e l'unità in quanto tale no? unità di misura fisica cioè così del numero eh, a volte può esserci confusione tra lo scopo e il metodo no? in realtà lo scopo dovrebbe dirti che cosa significa l'indicatore che stai calcolando no? eh, nello specifico il metodo ti dice qual è l'approccio che hai scelto per calcolarlo. No? Il metodo è un pochino la versione semplificata della formula. Te lo dico a parole e poi nella forma ti faccio vedere tutti i passaggi. Eh, è chiaro che per indicatori semplici, facili, queste informazioni tendono a essere quasi, quasi ripetute. Per indicatori più complessi invece non conviene raccontarle. Ecco, questa è la tabella no, di riferimento. Poi, in ogni casella andremo a mettere qualche cosa questa tabella non dice due cose che in realtà devono essere note a priori cioè qual è il processo che stiamo misurando e qual è lo stakeholder rispetto al quale lo stiamo misurando quindi immaginate che di tabelle di questo genere ce ne possono essere tante una per ogni combinazione processo stakeholder Eh, quindi questo è un po' il nostro foglio di lavoro essenzialmente prendiamoci il nostro esercizio solito, il tuber partirei da questo perché l'altro mi sembra più semplice quello dei biglietti eh, semplice in termini di, di processo, di stakeholder eccetera e beh, ce lo ricordiamo abbastanza, del quale abbiamo fatto tutto, già No? in particolare abbiamo già tutti i processi definiti avevamo un diagramma quattro diagrammi di attività che corrispondevano ad altrettanti processi, il processo di trasporto il processo più semplice in cui il guidatore finalmente viene pagato il guidatore può aggiornare le disponibilità in qualunque momento e il gestore può decidere mh, in merito alla bontà o meno dell'operato dell dei singoli guidatori. Questi erano i processi che avevamo identificato eh, all'epoca. E avevamo identificato come attori di questo sistema tre figure, guidatore, passeggero, gestore, che ovviamente oltre ad essere attori saranno anche stakeholder di questo sistema. Tutti e tre, non c'è nessuno di questi che abbia un ruolo puramente esecutivo, lo faccio perché lo devo fare, perché mi dicono di farlo. Tutti e tre hanno un interesse nel buon funzionamento del sistema, quindi oltre che attori sono anche i nostri tre stakeholder. Non ne vedo altri, altre figure che non siano attori, in generale è possibile avere uno stakeholder che non interagisce col sistema, non lo usa direttamente ma ne è interessato in realtà. Wow, non ne vedo altri già il gestore stesso che però per una parte interviene anche nel sistema quindi, quindi questi tre signori ho tirato fuori questo diagramma di casi d'uso eh, per tanto fissarci in mente che noi di stakeholder che ci inter rispetto ai quali ci interessa voltare i processi ne abbiamo tre quindi noi in qualche modo Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo inventarci un pochino una matrice in cui de decido quali sono i processi considerati e quali sono per ciascun processo gli stakeholder Quindi gli stakeholder, abbiamo detto che possono essere il gestore, può essere il, ehm, l'abbiamo chiamato guidatore, possono essere il passeggero, corrispondono a questi tre figure, a questi tre attori. Quindi questi sono gli stakeholder. I processi che consideriamo quali sono? I processi di cui andiamo a misurare il KPI. Beh, prendiamo dei processi significativi. No? Un processo potrebbe essere quello principale, quello di viaggio, no? trasporto. Se vado a vedere gli activity diagram che abbiamo fatto, con di trasporto è quello più complesso, in cui tra l'altro sono coinvolti il passeggero e il guidatore ma non il gestore il gestore sarà ovviamente uno stakeholder ma non un attore partecipante e io in questo sistema di trasporto, in questo processo di trasporto metterei dentro se siete d'accordo anche la definizione della disponibilità Cioè Definire dei KPI solamente per questa parte lo vedo molto difficile. Questo alla fine fa parte del, del flusso di trasporto, perché era il modo per definire l'elenco, lo vedevamo qua, se vi ricordate, qualcosa che avevamo fatto, parlavamo di guidatore disponibile e quindi in quel momento andavo a interrogare l'elenco dei guidatori che erano, avevano dichiarato la propria disponibilità come facevano a fare a dichiarare questa propria disponibilità abbiamo detto è un'attività che avviene a sincrono in modo asincrono, senza nessun vincolo temporale rispetto alla richiesta di trasporto quindi la mettiamo in un processo parallelo però questi due processi alla fine questi due vado dire meglio questi due activity diagram in realtà rappresentano lo stesso processo di business no? sono abbastanza insieme quindi io quando parlo di processo di cui misuro i KPI li metto insieme quindi definirei il processo che è trasporto più disponibilità. Poi ho altri due processi di cui so poco, in realtà ho modellato poco perché loro internamente potranno essere sicuramente complicati, ma per noi li abbiamo solamente abbozzati, che sono separati, ad esempio il uno è... Il processo del pagamento guidatori, ai guidatori, ricordiamo che al passeggero il pagamento, cioè il fatto che lui paghi, avviene in tempo reale durante il trasporto, quindi fa parte del processo di trasporto. Questa invece è una parte separata, avviene a fine mese, avverrà con modalità diverse, eccetera. Quindi ci sarà il pagamento ai guidatori e... Come ultimo il processo di valutazione dei guidatori. Adesso, sulla parte di pagamento, sulla parte di valutazione, noi abbiamo indicato qualcosa di molto molto semplice. In realtà la parte di pagamento probabilmente è molto più complessa. Eh, il guidatore si deve registrare, deve indicare le proprie modalità di pagamento magari il contratto prevede che tu abbia un, un minimo e un massimo mensile non lo so non, non, non ci abbiamo pensato perché l'esercizio ci guidava no, a sviluppare più la parte di trasporto quindi come dire al di là del fatto che questo processo disponibilità e questo processo pagamento sembrino uguali, nel senso che sono minimali quella disponibilità è minimale ma è finito così non fa altro quello del pagamento guidatorio è minimale perché non l'abbiamo approfondito quindi mentre l'altro lo nego in quello del trasporto questo lo manterrai vivo perché ha un suo senso no? e così come anche quello della valutazione dei guidatori che probabilmente nel suo complesso è un, un procedimento anche più articolato cioè innanzitutto Ciò che ho indicato qua nel diagramma di attività è una valutazione periodica ex post, cioè tu dopo un mese o due che hai guidato vado a vedere le tue valutazioni, probabilmente avrò anche una valutazione all'ingresso, cioè chi è che accetta a fare il guidatore? Chiunque, magari verifichiamo se ha la patente, no? magari verifichiamo se ha fatto troppi incidenti negli ultimi 12 mesi, magari ho avuto un processo di questo genere, che non abbia magari... No? Eh, troppi incidenti penali sulla sua storia e cose del genere. Quindi anche questo è un processo che è probabilmente più complesso di quanto non siamo riusciti a modellare qualche mese fa quando eh, ci, eh, ci abbiamo giocato facendo gli activity diagram. Quindi per il perimetro, diciamo così, del sistema che abbiamo descritto, identifichiamo, abbiamo identificato tre stakeholder e tre processi. Quindi, per ciascuno di questi, in ciascuna di queste caselle, potremmo immaginare. Se avessimo tanto tempo di farlo, lo, lo potremmo fare. Indicare uno o più indicatori che misurino la bontà di quel processo dal punto di vista del gestore, ne metto alcuni, dal punto di vista del guidatore che saranno diversi, e così via. Poi, non è detto che alcuni KPI non ne siano condivisi, cioè lo stesso KPI di interesse del gestore e anche del guidatore, ad esempio. Ma in linea di massima possono essere diversi. Ehm, eventualmente, già in questa fase possiamo immaginare alcune esclusioni. Ad esempio, io non riesco proprio a immaginarmi come il passeggero possa essere in qualche modo interessato al processo di pagamento di guidatore. Non, non, non mi sembra che sia uno stakeholder di quel processo, il passeggero. Quindi noi in generale abbiamo identificato gli stakeholder del sistema. Poi a livello di ciascun processo ci sarà un sottoinsieme di questi stakeholder che sono effettivamente coinvolti interessati mentre la valutazione dei guidatori si sì, interessa al passeggero no? perché gli interessa che chi lo carica sia una persona che fa il proprio lavoro correttamente, non un delinquente che lo trasporti e non lo derubi ad esempio però ad esempio la casella in cui ho messo la X non esiste, non abbiamo degli indicatori allora quando siamo in sede d'esame quello che vi chiediamo una domanda per come la formuliamo vi diciamo già qual è la casella che vogliamo quindi in quel caso vi diremmo si valuti ad esempio mettere la domanda dice i 3 KPI più significativi per il processo di trasporto dal punto di vista del guidatore come esempio e quindi vi chiediamo parati in quella casella e provo a immaginare i tre KPI che dal punto di vista del guidatore sarebbero più importanti nella valutazione del processo di trasporto qui all'esame non facciamo tutta la matrice ma vi chiediamo di approfondire una casella che vi diamo già noi, decidiamo già noi vabbè, ho fatto questo esempio partiamo da qua tanto, tanto vale partire da qualche parte e bisogna qua quindi proviamo a metterci qua, in questa casella, mm? eh, evidenziamo così, ci salta l'app. All allora il processo è quello di trasporto, ve lo ricordate che c'è il passeggero che chiama la cosa con l'app, i guidatori vengono interrogati se sono disponibili o no, cioè i guidatori che sono disponibili vengono interrogati, gli altri no, ma il guidatore in ogni momento può darsi disponibile o non disponibile. Poi a un certo punto quando accetta deve prendere il passeggero, portarlo a destinazione e una volta a destinazione il passeggero valuta la corsa e in automatico viene eh, decrementato il suo credito. Questo è il processo in versione iper riassunto. Quali sono degli indicatori che possano aiutare il guidatore. Allora, quando parliamo dei KPI più significativi, ovviamente non sono quelli generali, quelli generali teniamo come riferimento, ma non sono la risposta alla domanda li useremo eventualmente per calcolare gli altri indicatori che ci interessano quindi nel caso in cui dovessi eh, identificare insomma, magari un, un, un indicatore di produttività mi servono i volumi e allora definirò nella tabella anche come definisco i volumi quindi, però questo non è l'indicatore obiettivo ma è un passo intermedio per il calcolo se vogliamo quindi magari per indicare tre KPI nella tabella ci saranno 4-5 righe, di cui le prime sono quelle generali che mi servono per definire gli altri che sono quelli effettivi. Mm? Non mettetemi qua all'esame i KPI generali da, da soli perché dico, vabbè, tanto non ci puoi fare nulla perché sono indicativi del contesto e non tanto del processo. Allora, il guidatore nella fase di trasporto. Eh, possiamo rapidamente mentalmente no? scorrere questa matrice per tutta la parte di destra e farci venire in mente possibili indicatori, sì, facciamo una fase esplorativa e vedremo che alcuni tenderemo ad escluderli. Perché al guidatore non interessano, o interessano pochissimo, o perché nella parte di trasporto, nel processo di trasporto che stiamo considerando adesso, sono poco rilevanti. Altri invece sono promettenti, teniamoli da parte, teniamoli a mente, e poi tra quelli promettenti sceglieremo quelli che ci sembrano più importanti. però già anche facendo questa carrellata dobbiamo di fatto quello che faremo è dare un significato concreto alle parole che qui sono generiche costo per unità no? cioè costo per unità eh, allora il costo in termini di soldi in termini di, di benzina di consumo dell'auto di tempo come lo posso misurare al posto? Dal punto di vista del guidatore. Per unità, unità cos'è? Eh? Le auto che ho a disposizione, le persone che trasporto, i viaggi, le chiamate, no? che ho te, che, che, che ricevo, unità di servizio, oppure unità di risorse. Eh, Ciascuna combinazione di queste parole porta un indicatore diverso. Sempre nella categoria costo efficienza barra costo unitario. No? Uno potrebbe essere, vabbè vi metto a fare il guidatore quanto costa una macchina. Fino a ieri usavo la panna scassata ma non la posso usare se voglio fare quello. Allora devo comprare una macchina. Costo unitario. L'unità è l'autoveicolo che mi serve, il costo sarà il suo prezzo di mercato. è un indicatore possibile, perché il guidatore interessa, è chiaro che è un indicatore un po' statico, non evolve, non cambia, una volta. è sicuramente un indicatore che dal punto di vista economico è importante. Oppure posso misurare il costo di un viaggio, cioè, ogni volta che accetto un servizio, quanto mi costa in termini di tempo, ad esempio il tempo è una risorsa quindi ha un costo in termini di ehm, soldi, cioè benzina consumo delle gomme, dell'olio eccetera cioè a chilometri eccetera. questo è un indicatore che probabilmente è utile perché poi lo andrò a raffrontare con le entrate cioè che okay, a me costa 6 euro ma per questo servizio quanto vengo pagato? vengo pagato 5 eh, allora aspetta un attimo vengo pagato 6 di 2 a 2 forse non mi conviene vengo pagato 12 beh allora comincio a pensarci. No? quindi quello potrebbe essere un indicatore quindi il ragionamento che facciamo in questa fase è metterci lì di fronte a ciascuna di queste definizioni generali e provare a calarle nello specifico cos'è l'unità, cos'è il costo quali combinazioni hanno senso Chiaramente ci facciamo guidare anche dal buon senso, da met mettiamoci nei panni del guidatore. Dimmi. Ma eh, non dovrebbe essere l'esempio del costo del viaggio dal punto di vista del gestore, cioè nel senso che il gestore che vuole guadagnare il guidatore fa il suo lavoro. Il guidatore, però, nel fare il suo lavoro ha un costo anche lui. Io non sto pensando al costo del viaggio, cioè il prezzo che paga il passeggero, okay? ha il costo vivo che sostiene il guidatore nel trasportare il passaggio. Cioè la, la benzina ce la mette il guidatore, no? A lui costa questo. C'è un prezzo del viaggio che viene pagato. Poi di solito da questo prezzo defolchiamo il margine per il gestore, il resto viene girato al guidatore. Questo è il ricavo del guidatore. Qui siamo dal punto di vista del guidatore. Quindi quello che dici tu è più legato al ricavo del guidatore. Poi c'è anche il costo. Il ricavo del guidatore è sicuramente importante ma sarà un indicatore non del processo di trasporto bensì del processo di pagamento perché di là c'è i soldi um, quindi al netto del margine del gestore il ricavo del guidatore coincida col costo del passeggero vedete che a seconda del punto di vista in cui mi metto le stesse cose assumono interpretazioni molto diverse no? il costo unitario dicevamo la produttività in questo caso è quanto output prodotto con ciascuna risorsa allora, ci sono alcune risorse tipo l'auto, l'automobile no? che è una. Quindi se io gestissi una flotta potrei dire allora quanti trasporti riesco a fare con 10 macchine, ma visto che è una macchina sola non ha molto senso usare quella come base della misurazione, perché a questo punto la produttività di una sola macchina coincide col volume di output, è un indicatore di volume, visto che la risorsa non è modulabile. Non è. Se invece con unità intendo L'unità di tempo, quanti trasporti faccio per ogni ora, o per ogni giornata di lavoro. Però visto che io posso essere disponibile o non disponibile, conviene commisurarlo al tempo netto per il quale io ero disponibile. Se in una giornata intera ero disponibile solamente per 5 minuti e non ho fatto trasporti, colpa mia. Ecco, quando pensiamo a questi indicatori, è più facile diciamo, forse fare riferimento a quello del costo, il costo di un viaggio, di un viaggio, io qua penso alla misura che prendo, faccio un viaggio, quello mi costa 6 euro tra benzina, eccetera, Poi faccio un altro viaggio, ne costa di più, ne costerà di meno. Questa è la misura singola della singola unità, in questo caso di servizio erogato. Adesso ragioniamo in termini di quantità che misuriamo. Ovviamente quando definiremo l'indicatore dovremo dare una modalità di aggregazione di questa quantità. Cioè la misura è il costo del viaggio, l'indicatore sarà la media, il valore medio del costo del viaggio ad esempio. O il massimo, oppure no? il primo e il, il terzo percentile, per dire, dei, dei dati aggregati e statistici che sono costruiti a partire da questa misura. Inizialmente conviene concentrarsi sulla misura, no? Quando, cioè, perché è più vicino al processo poi una volta che decido che quella misura è importante mi chiedo come la aggrego, come trasformo una serie di numeri, uno per ogni servizio in un numero unico da riportare a fine mese allora proviamo magari a portare avanti no, questo esempio qua che è semplice no? il costo unitario del servizio poi andiamo a vedere altri indicatori possibili questo mi sembra uno se facile da capire e tutto sommato importante quindi dove è il mio Excel, qua, definisco un indicatore il cui scopo sia valutare il costo unitario, costo vivo di un servizio, eh, di un servizio vuol dire poco, relativo. All'erogazione di un servizio, un singolo servizio per il guidatore. Qui è tutto per il guidatore, eh? alla prima casella lo scrivo, ma lo scrivo tra parentesi perché ricordiamoci di lasciarlo sottinteso: per il guidatore. chiusa parentesi, ma ah, questo è un indicatore della categoria, l'abbiamo visto prima, efficienza costo unitario, quindi efficienza costo unitario. E diamo un simbolo a questa cosa qua, no? potrebbe essere CS, costo del servizio, non so. Siamo d'accordo che è importante per il guidatore conoscere il costo unitario, cioè quanto spende per ogni servizio? Sì. Come lo calcoliamo? La misura diretta del costo non ce la posso avere. Se supponiamo che il costo sia dominato dal costo del carburante, ad esempio dal consumo del mezzo ma potrei anche tenerne presente il costo del carburante non ce l'ho non posso pensare che a valle di ogni servizio vado a rabboccare in pieno così vedo quanti decilitri di benzina ho consumato no, cioè, avrebbe senso magari se sto facendo trasporti a lunga distanza Milano-Genova allora faccio mezzo pieno allora so, faccio il pieno alla partenza, il pieno all'arrivo e vedo quanti soldi devo metterci per riempirlo. Ma trasporti brevi tipo taxi in città, la quantità unitaria è visibile. Quindi il nostro metodo di calcolo sarà quello di fare riferimento indirettamente ai chilometri percorsi e poi avere un fattore di conversione che dica se hai percorso tot chilometri questo sarà il tuo costo coefficiente che in qualche modo boh, ci dobbiamo inventare conoscere, studiare, provare sperimentare Cioè, poi dipende sempre eh, dal tipo di trasporti che fai, perché non è un coefficiente universale quello. In una città col traffico congestionato, a parità di chilometri, consumi più carburante che non. Su una strada extraurbana vai a 70 all'ora, tranquillo, è il minimo di consumi possibili che puoi immaginare per chilometro. Oppure se sei in una zona di collina o di montagna, questi valori saranno diversi. Però, eh, però stai, stai, stiamo mescolando due cose. Noi stiamo dicendo, tu stai dicendo, tu ti stai chiedendo come faccio a calcolare quel coefficiente lì. Che però non è di per sé un indicatore. No, è, è un dato. È un dato eh? Che posso pensare di misurare? io dico in relazione al metodo. In relazione? Al metodo. Cioè nella forma di al... inserita un... registrata al la eh? Prendo il uh, ogni diciamo ogni dopo la sera pervare il chilometro che fa fatto, i chilometri per viaggio. Il chilometro al litro però come riconosco dalla macchina registrata sul lato La macchina avrà una funzione per registrare. La macchina avrà sulla sua storia di dati dello percorso totale andato. Eh. Cioè, allora noi abbiamo una scuola che è quella dei precisini che dice la macchina sa tutto no, c'è diciamo che fa... eh, allora, quelle, eh, sono due scuole diverse no? allora, fatemela esplicitare la prima scuola dice la macchina sa tutto quindi alla fine di ogni viaggio la macchina sa perché c'è il computer di bordo che me lo dice quanti millilitri no? quante goccioline di carburante ci ha messo e anche quanti chilometri ha fatto quindi posso usare quel dato lì preciso poi vabbè ci metto moltiplico moltiplica del prezzo del carburante della giornata ma quello è un dato che si trova facilmente gli altri dicono no, ma guarda prendiamo una misura media magari vediamo per un mese o due quanto consumi, quanti chilometri fai faccio la divisione e ottengo un coefficiente medio, indicativo che poi uso per tutti i viaggi quindi ci sarà il viaggio in cui magari ho fatto più, più coda, più semafori rossi quindi avrò in realtà consumato un po' di più della media viaggio, visto che è una media nell'altro viaggio avrò consumato un po' meno ma uso un coefficiente che a questo punto diventa costante una volta che l'ho calcolato è costante, magari lo ricalcolo una volta ogni sei mesi Allora, il problema del metodo la precisino la no? il del metodo... Allora, alla fine quello che stiamo dicendo è moltiplicare il chilometraggio per il costo al chilometro e dopodiché ho le due opzioni, uno eh, del singolo viaggio Oppure opzione 2 eh, inteso come valore medio vanno bene tutte e due. Vuol dire che ogni volta ha questo coefficiente per cui moltiplico, ogni... se sono la versione 1, no? quella precisa, ogni viaggio avrà un coefficiente leggermente diverso che mi dice la macchina. La versione 2 invece, vengo un coefficiente unico, avrò un errore ovviamente di misurazione e di valutazione maggiore, ma sarà uguale per tutti i viaggi. Il mio problema qual è con la versione 1? Che teoricamente mi piace molto di più perché mi dà il costo reale. Il mio problema con la versione 1 stava in fondo la fonte di quel dato lo sto, questo valore non lo calcolo io a mano è un indicatore che vogliamo che il sistema informativo calcoli per tutti allora ce l'ho io quel dato può il sistema informativo ottenerlo? allora i chilometri percorsi riesco a ottenerli non dal contachilometri della macchina ma dall'applicazione, che i miei guidatori sono obbligati ad avere. E quindi l'applicazione si succhia col dato, non sarà mai preciso, perché il GPS non conta ogni singolo giro della ruota, però ha un errore. Ma quanti litri? O o millilitri, insomma? di benzina sono stati consumati in questi, negli ultimi 10 km, la macchina lo sa se è una macchina con modello di con computer di bordo, eccetera, ma il mio sistema informativo no, cioè o prevedo di non dare solo l'app al guidatore, ma anche uno scatalotto da mettere alla macchina che si integra con la sua e poi dipende da che modelli di macchina e poi... no? Comincia a costarmi essere precisino, no? in questo caso specifico. Perché per avere quel dato analitico devo avere un collegamento informatico, diciamo, tra l'app, che poi a sua volta è collegata al col sistema centrale, e l'auto, che ha quel dato. Brucia, eh? Brucia essere nel 2015 con l'internet delle cose il cloud, tutto quello che volete e poi c'è un dato che hai lì dentro una centralina della macchina su cui sei seduto e non riesci quel a prendo da lì e metterlo dentro il tuo telefono deve fare 20 cm quel dato da cruscotto al telefono e non ce la facciamo però oggi non c'è un modo come si dice, cost effective no? efficace dal punto di vista dei costi per ottenere quell'informazione. informazioni. Alcuni modi ci sono, non so se voi cercate, ci sono, come si chiama OBD forse mi pare che si chiami. Le macchine più recenti hanno quasi tutta una porta che è quasi sempre sotto la sigari, si chiama porta OBD, con un connettore speciale standardizzato con cui se cioè, andate all'etro per fare l'operazione lui si aggancia lì e vi dice ah qui la centralina motore devo resettarla, ci sono gli errori eccetera. Questa porta è standardizzata, trovate in giro se la volete comprare... Um, spinotto che converte quella porta OBD in, in USB, la potete infilare nel telefono e da lì vedere i dati del centralino. Poi ovviamente ogni modello di auto avrà i suoi dati, avrà i suoi qualcosa c'è, non c'è proprio nulla, però comincia un po' a complicarsi, no? La panda non ce l'ha, forse quella nuove sì, ma quindi noi dobbiamo sempre fare i conti con la realtà. Avere il costo effettivo di ogni singolo viaggio porre, pone un'altra serie di vincoli operativi che non, non vogliamo sostenere, solo per calcolare questo indicatore, quando soprattutto ho un altro metodo, per carità più draconiano, di calcolarlo. Quindi in qualche modo in funzione della, che ne so, vai a prendere quattro ruote una rivista specializzata del settore ti danno i consumi nominali, i chilometri al litro per i vari modelli di vettura, puoi usare quelli eventualmente. Oppure non ti fidi e dici no ma io però guido meglio oppure, eh, oppure la mia situazione è diversa e allora per un mese... Ti segno ogni volta che vai alla pompa quanta benzina metti alla fine del mese, conti, vedi quanti chilometri hai fatto e dici ok, nel mese scorso il mio coefficiente sarebbe stato questo. Te lo calcolo e te lo immetti. Quindi, in questo caso specifico, io direi che dobbiamo trovare un indicatore. Era? quello là che un indicatore che sia facile da calcolare. Poi altro è il calcolo di questo indicatore, eh? che se vogliamo potrebbe essere messo tra i generali, che non è un indicatore di volume ma è un indicatore di risorse in un certo senso. Ok. Motiviamo per il costo al chilometro inteso come valore medio che tiene conto, che terrà conto del carburante e del, dell'usura veicolo. Questo coefficiente dovrà tenere conto di tutto. Quindi diventa anche più difficile valutarlo in modo puntuale si conto che ogni 40.000 km devo cambiare le pastiglie dei freddi ok allora il calcolo il calcolo quindi è una moltiplicazione tra due cose di cui una è questo famoso coefficiente allora per semplificarci le formule Possiamo definire questo coefficiente, eh, diciamo, k, k chilometro, diciamo così, la costante di costo al chilometro. Che è costante con una t sola, che è una costante di tipo generale perché il venuto grassetto lo sa solo lui. Quindi lo definisco solo così, solo per definirlo, non è un vero KPI, ma così mi definisco il simbolo KKM, che è la costante di costo chilometrico. Dopodiché questo metodo di calcolo, non ancora finito, mi dà un numero ogni viaggio. questo numero lo devo prendere complessivamente devo aggregare tutti questi numeri allora un modo può essere quello di fare la media ok, preso in valore medio Cioè il valore medio è la somma di tutti questi costo al chilometro moltiplicato chilometri percorsi per tutti i viaggi diviso il numero di viaggi. Quindi mi interessa anche il numero di viaggi. Numero, si chiama T, trasporti, perché eh, per noi si chiama trasporto non viaggio. Generale, anzi, questo è un, è un indicatore generale che è un volume di output, che sono numero di trasporti effettuati. Quindi, avendo questo, forse diciamo scrivere la formuletta, che dice la somma di eh, chilometri percorsi per k chilometri, k, k chilometri il tutto diviso... il tutto diviso NT diciamo che Excel non è il massimo per fare queste cose un foglio di carta viene molto meglio eh? somma su che cosa? sui trasporti dei chilometri percorsi in quel trasporto T diviso il numero dei trasporti Se t è un trasporto, nt non è altro che conteggio dei trasporti, quanti ne ho fatti. Quindi il numero di trasporti, nt, lo definisco come conto quanti trasporti faccio. Per ogni trasporto t posso calcolare che ho avuto i percorsi di t. Ricordate nelle slide dell'unità di misura dove c'era un m di e, una misura che faccio su un'entità. Ecco, questi sono due tipi di misure. Sull'entità P trasporto conto quanti ne sono, conto quanti chilometri corrispondono a quel trasporto specifico. Sono vari attributi diversi che posso estrarre dall'entità trasporto. Poi io qua uso l'underscore che è il pedice perché in Excel non si riesce a scrivere una formula decentemente. Allora questa somma divisa Nt di fatto è la media, potrei anche scriverla come media, Hai la legge su T di quella. No? L'importante è che sia chiaro quello che sto parlando. Questo mi dà Un valore, qual è l'unità di misura? Partiamo da questa che è più facile. Un euro. O euro per viaggio, se vogliamo. Eh, dico sempre euro. Posso indicare euro e è giusto, posso indicare euro su viaggio e è giusto lo stesso. Viaggio è una quantità assoluta, a dimensionare, è un contesto, quindi la misura vera è l'euro. Poi se voglio essere più a scopo di documentazione, più chiaro, dico euro per viaggio. ma dimensionalmente non vale niente questo, no? non c'è unità di misura di viaggio, il viaggio è, uno, è una quantità assoluta. Quindi. Ecco, già che siamo qua vicino in questa casella, la scala... Ecco, cosa sto misurando alla fine? I chilometri percorsi. I chilometri percorsi è una scala nominale, ordinale intervalli rapporti o assoluta troppe perso rapporti eh? perché non sto contando una quantità assoluta quanto i passi quanto i chilometri che hanno un'unità di misura che può essere chilometro, miglio, centimetro, eccetera e quindi a seconda dell'unità di misura che scelgo avrò un valore che sono riconducibili in modo proporzionale uno all'altro, ma con ciò che in eh, qualche modo caratterizza la scala dei rapporti è che lo zero è sempre zero. In qualunque modo io lo misuri, i chilometri percorsi o la distanza percorsa è sempre se è zero in metri, lo è anche in miglia, lo è anche in giri ruota. Ok, l'interpretazione. Allora, noi abbiamo un obiettivo, stimare il costo vivo per il guidatore relativo all'erogazione di un singolo servizio. E questo è un numero. Se questo numero è 10, 10 euro per viaggio, è tanto o poco? B, dipende no? dove l'ho portato che viaggio ho fatto se questo numero è um, maggiore di quello dei miei colleghi che so che in media tutti i guidatori hanno 6 euro e io ne ho 12 Allora qui boom. può darsi che io abbia una macchina scassata che beve anche mia nonna di Traverso e allora costa di più o può darsi che io se serva la zona di collina Moncagliede, San Mauro, Pino, tu vedete, sei sempre su e giù dove non fai mai meno di 15 km ho scelto di lavorare lì è ovvio che consumerò di più ma non è che consumo di più sì, forse perché la strada c'è la salita e la discesa ma perché i miei viaggi sono più lunghi no? dovrei rapportarlo anche alla lunghezza dei viaggi quindi nell'interpretazione dobbiamo riuscire a darci un metodo di confronto che mi permetta di dire come sto andando adesso? va bene o no? sono abbastanza questo è un indicatore di costo unitario quindi sono abbastanza economico nel termine di, di, di, di spese, di costi ecco rispetto a che cosa? Il confronto lo posso fare rispetto ovviamente a delle condizioni confrontabili quindi ho altre persone che facciano esattamente la mia stessa area di servizio la mia area in cui <coughs> voglio guidare se ci sono se riesco a identificarle oppure sicuramente una confronto uniforme con me stesso cioè teniamo sotto controllo i costi. quindi l'interazione che potremmo dare è che sicuramente più basso meglio è quindi il costo dovrà essere è un costo quindi dovrà essere il più basso possibile e in ogni caso in linea con il passato recente diciamo così non troppo diverso rispetto lo stesso indicatore misurato per lo stesso guidatore nelle settimane precedenti, o nei, non mi piace settimane, nei periodi, perché poi non so se sono giorni, settimane, mesi, questo lasciamolo decidere nei periodi precedenti. Quindi sì, vado a vedere due cose. Uno, beh, se ho un costo minore sono sempre più contento. A parità magari di servizio erogato. Ma in ogni caso quello che mi interessa è che il mio costo non cominci a aumentare. Troppo, perché allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. Oppure perlomeno sono io che ho deciso di accettare, ricordate che è sempre il guidatore che decide di accettare o meno il servizio. Allora ho deciso di accettare servizi più lunghi perché magari mi accorgo che rendono di più. Sarà una mia scelta allora è ovvio che mi aspetti di vedere questo costo aumentare ma dall'altra parte avrò anche i ricavi che aumentano preferisco fare tre viaggi più lunghi che 18 corti così mi tolgo il pensiero, guido più tranquillo può darsi quindi questi indicatori questo esempio va bene anche per evidenziarlo non sono cose che se se varia, se aumenta, è un disastro, suona l'allarme. Il destinatario di questi indicatori sono sempre gli occhi e la mente di qualcuno che capisce cosa sta succedendo. Aumenta perché ho deciso di accettare servizi di tipo diverso. Oppure aumenta perché ha raddoppiato il costo della benzina. Cioè, vado sempre a vedere le cause. Se aumenta per cause impreviste, allora vuol dire che c'è qualche cosa nel processo che non sto tenendo sotto controllo. Allora magari è meglio se vado a capirlo. Quindi il lavoro da fare è quello di correlare le variazioni dell'indicatore o l'interpretazione dell'indicatore più in generale, cioè la variazione rispetto al passato, rispetto ai sogli di riferimento, alla luce delle decisioni prese. Okay. quindi al limite io potrei avere un sistema automatico che mi avvisa guarda che è variato più del 20% rispetto al mese scorso poi lo guardo e dico bene sono contento perché era ciò che volevo oppure mi preoccupo e vado a, a rivederlo la fonte che è l'ultimo pezzo che ci manca direi per questo indicatore è l'applicazione no? i dati GPS raccolti dalla app guidatore posso anche essere più preciso eh perché io nel modello concettuale che da qualche parte c'è avevo la, il via, la classe viaggio eh no posizione partenza, posizione arrivo no, non ce l'ho non ci avevamo pensato ma qua eventualmente, anzi non possiamo dobbiamo aggiungerlo perché è un bel da dire sì, lo calcola l'app la, guardando il gps bravo, l'app lo calcola poi quel numero lì, se non lo salvo da qualche parte scompare non me lo posso ricordare a fine mese perché io questi indicatori li devo poter calcolare e ricalcolare ogni volta e quindi devo avere il dato disponibile questo mi dice che probabilmente a livello di viaggio conviene sal salvarsi i chilometri percorsi. c'era anche in qualche modo scritto tra le righe che il prezzo finale poteva essere diverso da quello previsto perché magari il numero di chilometri percorsi era diverso, noi abbiamo salvato il prezzo finale ma non abbiamo salvato non ci abbiamo pensato quel giorno ci mancava un po' di onniscienza chilometri percorsi è un numero reale allora l'app alla la fine del viaggio che avrà misurato ovviamente i chilometri effettivamente percorsi attraverso il gps manda questi dati al sistema informativo il quale salva qua tra l'altro gli serve quel dato perché è il dato attraverso il quale il sistema informativo appunto calcola il prezzo finale quindi questo lo possiamo anche esplicitare dicendo la classe viaggio punto chilometri percorsi quindi che scriviamo la, la parte di sopra o che scriviamo semplicemente viaggio chilometri percorsi è uguale, la stessa cosa, l'importante è importante che ci sia quest'altro. però questo è un dato che già avevamo ma buttavamo via perché non sapevamo che ci servisse credo che ci siamo resi conto non ci costa niente aggiungere un modello concettuale perché tanto l'app ce l'ha già non devo collegare alla macchina cose strane ok? se si può conviene essere preciso a volte capitava l'esame, magari a volte perfetta, di uno stile fonte e sistema informativo. E eh certo, e chi se no? È una simbillacumana, eh, però dove nel sistema informativo. E questo è un indicatore, dicevamo, di costo. Che fa parte della categoria efficienza, dove ho, indicato, ho interpretato costo come costo in denaro vivo per i trasporti e come unità all'unità di trasporto. Io avrei potuto definire anche il costo per chilometro, cioè intendo come unità non il singolo viaggio, ma il singolo chilometro percorso, e avrei trovato un indicatore diverso, eh? molto meno significativo perché il costo per chilometro dipende poi dalla macchina, dal percorso che faccio, non tanto da, dai servizi che prendo, quindi è molto meno influenzabile a livello di processo. Se voglio migliorare il costo chilometro compro una macchina più efficiente, oppure accetto solamente passaggi in discesa, non so. Mentre invece il costo del servizio... Ecco, immaginiamoci, mettiamoci nei panni del del viaggiatore, no? eh, cioè, del guidatore, tanto per chiarire il discorso che facevamo la volta scorsa sulla segmentazione. E io sono lì, sono dentro questo sistema, ho accesso a un sistema di, di analisi che mi tira fuori questo KPI e dico come faccio a guadagnare di più. E allora provo a vedere... Ok, proviamo a, vedere, a dividere, cal faccio calcolare questo indicatore per i viaggi più corti di 10 km e più lunghi di 10 km. Proviamo a farci calcolare questo indicatore per i giorni feriali e per i giorni festivi. Applico no, la stessa formula, dove però l'insieme di trasporti che considero è diverso segmento questa forma sulla base di proprietà del trasporto del valore su cui, della, della, della, della popolazione la mia popolazione qua è il trasporto l'unità è il trasporto allora posso andare a vedere se mi conviene di più chiaro che poi il costo da solo non mi dice nulla devo anche metterci dentro il ricavo e magari anche i volumi Perché se il costo unitario è molto ho un, ricavo, un guadagno unitario molto più forte ma ho poche unità alla fine il guadagno complessivo però posso fare queste analisi mi conviene di più lavorare nei feriali o nei festivi mi conviene di più lavorare a corto raggio o a lungo raggio se poi ho accesso ai dati guadagno più io o i miei colleghi adesso poi bisogna capire se il sistema mi permette di filtrare vedere quell'analogo indicatore per i colleghi di giorno o di notte in città o fuori città sono tutti attributi del viaggio, noti, sono tutti, tra l'altro sono tutte cose che abbiamo nel mondo concettuale. Quindi se un sistema furbo che mi fa filtrare questo indicatore, mi dice ok il valore complessivo è questo, lo vuoi diviso per, per data, per giorno, per mese, per lunghezza, e allora me lo ricalcola tante volte, ciascuna usando sempre la stessa formula ma su un sottoinsieme diverso di trasporti. Allora questo mi, mi permette di fare dei ragionamenti, delle simulazioni in fin dei conti delle strategie allora mi conviene di più fare così che non sono strategie ottimali per il sistema per il guidatore Qui stiamo facendo gli interessi del guidatore come fa lui a guadagnare di più lavorando di meno ad esempio <coughs> Okay. Allora, io, vista l'ora magari farei una pausa prima di aggredire un altro indicatore magari cerchiamo di andarlo a cercare nella zona di servizio quindi tanto per rovinarvi l'intervallo provate un po' a fare, a fare il guidatore a pensare cosa è più importante per voi nel servizio